Porciti, talisman, facci un bel pipagma sul culetto, ragazzuoli. Buonasera a tutti, siamo in perfetto orario. Trascinate tutti gli amici che conoscete, che sapete che guardano la serie di Dark Occult. Trascinateli di Dai Koigone! Guarda che è l'orario, guarda che è il giorno, che è proprio questo giorno. E loro ti dicono ma che giorno è, è proprio quel giorno. E loro capiranno. Quindi portateli in live. Continua, cazzo. Allora, ultima volta, che cazzo abbiamo fatto? Ragazzi, che cosa abbiamo fatto l'ultima volta? Chi si ricorda? Ah, l'ultima volta abbiamo aperto tutte le, le, le scatole. Abbiamo aperto tutte le scatole di qualsiasi piano. Abbiamo liberato il demone che era in cantina Mi ero proprio scordato Abbiamo liberato quel bastardo in cantina Che si triggera con la luce Quindi da quanto abbiamo capito non dobbiamo accendere la torcia Perché se accendiamo la torcia moriamo Quindi abbiamo due problemi Anzi tre problemi Abbiamo la donna in nero Che ci segue In tutta la casa Abbiamo il demone che ora non si sa che fine abbia fatto E abbiamo il demone con l'ascia Ve l'ho ricordato quel bastardo con Allora, se sta iniziando lui vuol dire che il demone è fuori la porta. Ok, cos'è che facciamo? Mi indica lì. Mi indica ad andare lì. Mi indica ad andare lì. Quindi io mi faccio tutto sto giro. Dritto, esco. Così, così, così. Quindi io devo uscire per quest'altra porta, teoricamente. Merda Giusto Giustissimo Ciao utente benvenuto Non mi piace per un cazzo ritornare Ah i medaglioni L'ultimo medaglione manca The last medaglione proprio De cazzo lo troviamo L'ultimo medaglione ma perché le cose si chiudono, porca di quella puttana Che cazzo, ma io questa l'avevo lasciata aperta Apri Ragazzi, io sono pazzo Non lo so, ditemelo Io sono pazzo Cosa mi accade? Cosa mi sta accadendo? Ragazzi, ma la chiave è acquario Noi questo l'abbiamo aperto e l'abbiamo presa! Com'è possibile che è respawnata nel verso di merda? Ve l'ho detto che è buggato ragazzi, ve l'ho detto. Ve l'ho detto che era buggato ragazzi Perché qui ci siamo già venuti e Già ci hanno affogato Per dio Ve <ride> l'ho detto che era buggato sto gioco E che prendendo la chiave si sarebbe sbuggato Merda però che palla <ride> Ma <Maddio>, che staglia la <ride> stronta Beh io non mi sono spaventato perché già, già eravamo andati qui Già è successo tutto sto macello Però perché si è buggato Avevamo una chiave acquario all'interno dell'inventario E ce n'era un'altra all'interno boh. Un po' buggato Un po' buggato Questo qua non muore mai Siamo morti un bel po' di volte anche decapitati Lascia fare Lascia fare Abbiamo trovato l'ultimo medaglione quindi Ultimo medaglione, ragazzi, l'abbiamo trovato Incredibile Zibludi Magari Talismano Più la chiave Che chiave è? Capricorno Via cazzo Eh a modo stare attenti eh Via dai coglioni Sì è segno di zucca dei cavalli, raga Via dai coglioni Salviamo Troppo silenzio ragazzi vi giuro sono cagato in mano, brucia i talismani Porca di quella puttana, è vero Merda mio. Abbiamo un cammino proprio lì Più la porta, più il salvataggio Dobbiamo andare là Questo è il cammino Dai fuoco a tutto ma si è incazza ragazzi, si incazza tantissimo. Eh? Hai ragione, hai ragione. Capricorno. Eccola. Sbloccata. Cassaforte. Un'altra cassaforte. Non ne posso più, ragazzi. Orologio. E tra l'altro che cazzo sta segnando Che so sti segni raga Dice che posso interagire ma come Non mi dire che mancano gli orologi qua Devo trovare anche i cazzo di orologi raga per favore La bambola è troppo in bella vista, ve lo dico Fammi brutti scherzi, eh Brutta tra. Allora Se ci sono tutte queste pile vuol dire che Le bambole si svegliano, lo dico Ma posso prendere sta cazzo di pila? Per cortesia No, eh Non posso Ora posso Porco di... Ti... No, ma cosa? Oh. Oh my God. Bravo, bravo, bravo. <suss> Il Diogane. Ho capito che non devo accendere le cazzo... Ok, abbiamo capito dov'è sto bastardo malefico. Eccolo, lo sento. No. No no, io non voglio fare zig zag in questa camera Col demone alle spalle No, non posso Eccolo, gli vedo le corna. Non posso avere un cecchino lo headshot, ragazzi, magari? Un Barrett, non si può. Ma io che cazzo devo fare, ragazzi? La torcia, non bisogna accenderla. Eh, passami il bar ti prego. Lo one shot, vi giuro. Eccolo. Ma mi vedrà a luci spente? È girato verso di me, ragazzi. Ragazzi io non vedo un cazzo di interessante in sta zona, ve lo dico Se mi avvicino troppo mi tromba Sicuro sì, Sicuro sì, E ci come a sentire rumore Dici Ma probabile raga Io resto sto shiftato raga Sì, si sì, sta ansimando sto pezzo di merda Sta morendo Magari morisse Però per esserci la casa rotta I conicoli in cui ti puoi nascondere Ti puoi abbassare Vuol dire che questo se io mi alzo e inizio a correre Questo mi trova Che mi sente Ragazzi, non c'è un cazzo in questa casa. Ve lo giuro. Vi giuro che non c'è nulla, non c'è nulla. Non so cosa ci sia, non so cosa dobbiamo trovare. Facci un bel primo piano sul culetto. Guarda, guarda, guarda, aspetta. Oh, più primo piano di così si muore, te lo dico. <ride> Letteralmente, più primo di piano di così si muore. Perché se mi avvicino mi, mi, mi crepa. Sembra quello di tu vecchio Non è che dobbiamo farlo uscire da sta stanza magari Sì infatti Pure io lo penso Se me dobbiamo farlo incazzare e scappare Vuoi vedere? Merda Merda Siamo morti Siamo morti Confermati siamo morti Porta bloccata, e certo Ora come esco? Mi lancio dalla finestra C'è anche... Ho capito cosa dobbiamo fare Ragazzi, ho capito Vedete questi quattro segni? Dobbiamo trovare questi quattro segni in giro per la stanza E ci daranno il codice della cassaforte No, così no, ragazzi Quindi devo accendere la torcia <ride> Cioè, no, ragazzi, no ah, Ok, così facendo l'abbiamo fatto spostare qua Sto iniziando a capire forse Secondo me il primo, il primo segno Si trova in questa stanza E noi abbiamo sbagliato a farlo venire qua ora Secondo me Perché avete visto che accendendo la torcia in questa stanza Non veniva Appena ci siamo avvicinati, è, è arrivato Quindi secondo me il primo segno si trova in questa stanza Quando lo troviamo Andiamo dall'altra parte Lo facciamo incazzare Lo facciamo venire qui e noi ci facciamo tutto il giro Secondo me Volete a capire allora Vediamo se così mi, mi becca. Se corro. No, se corro niente, è un cazzo, però non succede nulla. Se mi avvicino... Sì, se mi avvicino sì. Se mi avvicino sì, ok. Ho capito, ho capito. Tutta la casa. Sto... L'orologio, eccolo. Ah, dobbiamo trovare gli orologi E il primo è qua Certo, certo E il primo l'abbiamo trovato Ne mancano due sta bagando Porco Dio, dai. Merda. Eh, eh vabbè, certo. Eh, certo. Ragazzuoli, io direi che per questa sera possa bastare. Abbiamo visto abbastanza. No, no, abbiamo visto abbastanza, ragazzi. Basta così, basta Però abbiamo capito, allora Abbiamo capito che comunque dobbiamo andare in quella stanza per forza Se ci entri non può più uscire Dobbiamo trovare tre orologi E uno l'abbiamo già trovato Il problema è che abbiamo capito che dobbiamo tirarlo in diverse parti della stanza Con la torcia Poi il problema è che se lo attiriamo una sola volta Tutte le altre volte, anche se sono dall'altra parte della stanza Si incazza male E quello è il problema Quindi dobbiamo andare dalla cieca, non lo so